bene partiamo ragazzi oggi eh, faremo proprio della pratica quindi eh, preparatevi sì nulla di eccezionale però eh, vedremo che ci sono delle situazioni che ci interessano e cosa faremo? Ci facciamo il foglio A4 no, no no no no ok ok ok no è una è una cosa che va fatta dove andiamo a disegnare disegniamo sui muri no dobbiamo avere uno spazio no questo spazio per noi è un foglio A4 incominciamo dalla posizione di un foglio A4 orizzontale va bene io parto Ciao ragazzi, allora come avete visto dai titoli oggi eh, prepareremo questo foglio che eh, vedete, che è il classico foglio A4 con cartiglio. Eh, cosa ci serve? Allora, ci serviranno dei layer che vedremo come, come costruire guidandovi e soprattutto questa impostazione. Concentriamoci su questa impostazione. Dobbiamo avere abilitato la modalità orto, lo snap a oggetto, eh, il puntamento snap e lo spessore linea. L'ultimo, quello delle proprietà rapide, possiamo anche evitarlo, ma già che ci siamo rendiamolo attivo. Bene, siamo nelle condizioni di partire. La prima cosa che dobbiamo fare è cliccare sull'entità rettangolo. Ci apparirà una guida... Vi dico subito che questo, questa modalità di rettangolo ci chiede due coordinate. Una, eh, entrambe le conosciamo. La prima coordinata che scriveremo da, da tastiera avrà eh, 0,210. E questo sarà il nostro primo punto. Questo è il disegno schematizzato. Il secondo punto, quello estremo, eh, sarà di 279,0. Non ci appare nulla, perché dobbiamo scrivere da tastiera, da tastiera il comando zoom e poi cliccare su enter. A questo punto di tutte le scelte che noi abbiamo a disposizione eh, eh, clicchiamo la lettera E di Empoli e poi diamo enter. Ed ecco che abbiamo il nostro rettangolo il nostro foglio A4 a video poi lo sistemeremo con uh, l'ingrandimento zoom oppure con il comando pan quella manina che vedete indicata dalla, dalla freccia in modo da muovere e centrare il disegno bene abbiamo disegnato il nostro spazio di lavoro queste sono le nostre dimensioni del nostro foglio a4 in orizzontale quindi 210 in altezza e 297 in eh, orizzontale bene il foglio da disegno naturalmente non finisce qui ha uno spazio di circa 10 unità quindi andiamo a disegnare questo spazio utilizzando una funzione di AutoCAD questa funzione è l'offset eh, vedete dove ho il cursore adesso cioè un contorno esterno o interno al perimetro che vogliamo eh, disegnare quindi clicchiamo su offset guardiamo sempre sulla linea di comando cosa eh, ci chiede AutoCAD in questo caso specificare la distanza di off offset noi mettiamo come valore 10 e diamo l'invio poi ci chiede di selezionare l'oggetto di cui eseguire l'offset quindi andiamo sul nostro rettangolo clicchiamo vedete che cambia la videata e adesso ci chiede una cosa interessante specificare il punto sul lato in cui eseguire l'offset attenzione che se io eh, clicco all'interno del rettangolo l'offset sarà fatto internamente al rettangolo a una distanza di 10 mm quello che io invece voglio è un offset esterno, quindi andrò a cliccare esternamente su qualsiasi punto non interessa esternamente al rettangolo clicco ed ecco che ci appare il nostro, uh, la nostra linea um, con la caratteristica di avere 10 mm di distanza dal nostro rettangolo uh, principale punto costruiamo i nostri primi due layer eh, facciamo spostiamo un attimo il nostro disegno utilizziamo la funzione pan che abbiamo già visto in precedenza e ci concentriamo sui layer allora per eh, costruire un nuovo layer clicchiamo su proprietà layer ci appare questa finestra da qui possiamo decidere il colore il eh, lo spessore e il tipo di linea creiamo un nuovo layer su questa icona il primo layer lo identifico come lo scrivo in maiuscolo linee esterne a 4 ok in questo momento saranno delle linee bianche continue lo spessore andiamo a modificarlo e lo portiamo a 0,5 Diamo l'OK, okay. il secondo layer che vado a costruire sarà relativo all'offset che ho fatto precedentemente, cioè gli estremi del nostro foglio. Quindi, nuovo layer: metterò una, una frase significativa. In questo momento noi mettiamo delle frasi eh, significative, non voglio vedere eh, frasi di altra natura. Tengo anche a precisare che la descrizione dei layer è sottoposta a una normativa ISO, quindi eh, quello che eh, sto facendo adesso non è proprio corretto, ma a livello eh, scolastico va bene lo stesso quindi scriviamo limiti foglio ok cambiamo il colore ci mettiamo un colore rosso cambiamo il tipo di linea non può essere di spessore 0,50 andiamo su uno spessore di 0,25 e ehm... Dobbiamo anche definire che non sarà una linea continua, quindi clicco su continuo, carico una nuova linea, la mia nuova linea sarà di tipo tratteggiato, quindi identifico la linea, do l'ok, ok, a questo punto seleziono la linea tratteggiata e do nuovamente ok o tramite tastiera o tramite mouse bene chiudo la gestione dei layer adesso andiamo sul disegno e eh, rinominiamo le linee quindi identifico la, il rettangolo interno vado su layer e clicco su linee esterne a 4 spazio due volte vedete che la linea ha preso un colore bianco ed è più grossa spessa dell'altra perché è attivo il comando mostra nascondi spessore linea quello che avevamo fatto prima come consiglio di ausili per, la, per il disegno a questo punto andiamo sulla linea di esterna sul rettangolo esterno che abbiamo costruito clicchiamo e poi diamo come layer limiti foglio anche qui vediamo che ha cambiato il suo aspetto è diventato rosso tratteggiato do conferma con due volte il comando spazio e con il comando PAN riporto il mio disegno centrato sul, sul video. Vado adesso a, a creare un nuovo layer, quindi eh, vado su Proprietà Layer, clicco. Poi nuovo layer e scriverò linee di divisione piani queste linee di divisioni piani piani sarà una linea continua vi darò uno uh, spessore di 0,25 e confermo Esco dal layer, seleziono il layer appena crea creato e vado a costruire due linee. Ora queste due linee io so che devono passare esattamente dalla metà, ma come faccio a trovare la metà? Allora vado su questo punto della linea, clicco contemporaneamente il tasto CTRL e il tasto destro del mouse mi appare questa finestra seleziono medio che sta per il punto medio della linea e a questo punto io vedo apparire un, un triangolo quindi vado sul triangolo e poi vado sull'altra linea anche qui io ho lo stesso problema perché non so esattamente dove eh, finisce questo punto non voglio eh, fare questa linea oltre la squadratura del foglio quindi clicco nu nuovamente su CTRL e tasto destro del mouse identifi identifico lo snap medio ed ecco che trovo il punto bene, spazio per uscire dal comando rifaccio la stessa cosa sulla linea orizzontale quindi mi posiziono in questo punto premo CTRL e il tasto destro e vado a selezionare il punto medio di questo, di questo lato clicco, mi porto all'esterno e poi rifaccio ctrl tasto destro del mouse punto medio ed ecco che mi appare il punto medio che mi interessa spazio ed esco dal comando